Il sindaco di San Valentino Tori ha cominciato già la sua marcia insomma, verso la presidenza, quali saranno i punti che sta portando in giro comune per comune? Ma sicuramente quello della, della maggiore territorialità della provincia sui territori, quindi maggiore presenza, maggiori contatti con i sindaci, più ascolto dei territori perché diciamo, il presidente della provincia Prima di essere presidente è pure un sindaco, quindi capisce che le esigenze dei sindaci, delle amministrazioni, delle comunità sono quelle quotidiane, quindi viabilità, sicurezza stradale, sicurezza degli edifici scolastici. E poi c'è la problematica del, uh, dei rifiuti, per avere un ciclo dei rifiuti più regolare in provincia di Salerno, ma non solo qui, anche in regione campania. Poi siamo una provincia con uh, tanto dissesso idrogeologico e su questo la provincia ha lavorato e sta lavorando ancora tanto. Ci sono tanti progetti in corso, progetti in corso di appalto, poi ne parleremo ovviamente meglio, scenderemo nei dettagli. Eh, ma poi abbiamo anche tematiche che riguardano il ripascimento della costa, la difesa della nostra costa, che insieme alla regione Campania si stanno avendo tanti finanziamenti su questo. E poi c'è il problema della depurazione delle acque del nostro litorale, delle nostre due bellissime coste, la costiera amalfitana, la costiera cilentana, i temi da affrontare ci sono, la provincia ha ancora tante competenze, parlo per esempio, aggiungo quella dell'urbanistica e della pianificazione territoriale, quindi la vigilanza e il controllo sui piani urbanistici comunali, eh, anche se abbiamo bisogno di più risorse. Dunque ascolto delle esigenze dei territori con una, un filo conduttore, una cabina di regia che è appunto il governo regionale che poi è una base fondata appunto dagli enti. Assolutamente sì, c'è un raccordo notevole con il governatore De Luca, tutta la sua squadra, il governo regionale, partiamo proprio da lì perché le province con i bilanci propri non riescono ad assicurare più i servizi di prima, per cui abbiamo bisogno di un sostegno notevole della regione Campania, sostegno che c'è già stato e ci sarà posso già annunciare che per la fine del mese ci saranno i finanziamenti sulle strade, quindi uscirà la gradatoria sul, sul bando della viabilità regionale, quello per potenziare la viabilità regionale eh, ci saranno circa 70 progetti finanziati solamente in provincia di Salerno, eh, ingenti che ci permetteranno di mettere in sicurezza, di migliorare la viabilità, di migliorare l'arredo urbano, ma poi il raccordo con il governo regionale è appunto sui problemi della depurazione della costa, sui problemi del ripascimento e quindi eh, l'allungamento del nostro ritorale, no? come si sta già facendo eh, a Salerno. E poi eh, è notevole eh, il coordinamento sulla questione del piano regionale dei rifiuti che va attuato perché altrimenti il ciclo integrato dei rifiuti può andare in difficoltà, come purtroppo avviene qualche volta. Noi ci stiamo impegnando a, a, ad avere sempre un ciclo regolare, a fare in modo che le nostre città siano sempre eh, frequentabili, siano sempre pulite e ordinate. Ok, grazie. Marco, il pulolo. Senti, sì. Acceso? Sì. A me. A me. a te, te, te è acceso, guarda. 23, bravo? Guarda, un altro appuntamento importante, la presentazione appunto del candidato presidente alla provincia, un ricco programma già ci ha annunciato che punta a politiche di integrazione che partono dalla regione Campania e arrivano fino ai enti locali. Sì, oggi c'è la prima conferenza stampa del nostro candidato del Partito Democratico alla presidenza della provincia, eh, abbiamo un candidato che rappresenta un amministratore valido, un amministratore serio, un amministratore responsabile, che lavorerà in continuità con quanto fatto dalla precedente giunta provinciale per continuare a risolvere le problematiche che più stanno a cuore ai cittadini e alle famiglie della nostra provincia, parlo delle scuole innanzitutto, della viabilità, delle infrastrutture, eh, il rilancio dell'aeroporto, la riqualificazione di alcuni plessi scolastici che sono ancora oggi in sofferenza e la continuazione delle attività relative ai progetti già partiti, penso a Sarno e a Mercato San Severino. Con i residui attivi dei mutui, anche grazie alle normative regionali, potremmo tornare a intervenire su scuole della città di Salerno, penso il Tasso, il Galileo, a Cava, a Scafati, dovremmo ripartire sui progetti e continuare i progetti relativi alla, eh, alla zona di Fossi Imperatore per quanto riguarda la viabilità, il lotto Ikea, il cosiddetto primo lotto Ikea, che riguarda Baronissi e Fisciano, insomma abbiamo tanti progetti che dovremmo portare avanti nella prossima consigliatura provinciale e sono convinto che Michele Estrianese sia la persona che potrà fare squadra e con un gruppo di amministratori, anche loro seri e competenti che il Partito Democratico può mettere a disposizione in questa provincia, realizzare questi progetti che sono fondamentali per il futuro e lo sviluppo del nostro territorio.